Cosa vuol dire draconiano? Da dove deriva? Se qualcuno volesse trovare un sinonimo di rigido e eccessivamente severo può utilizzare il termine draconiano. Draconiano vuol dire essere molto severi, molto rigidi. Da dove deriva questo termine? Da dracone. Dracone chi era? Un legislatore greco. Autore del primo codice penale, punisce i suoi cittadini per ciò che non è permesso per legge. L'omicidio trova per la prima volta una sua pena, una sua condanna. Per quanto a volte i suoi concittadini lo accusino di essere eccessivamente rigido e severo, Dragone per la prima volta distingue fra l'omicidio volontario e involontario fra chi, progettando, costruendo un'abitazione a causa, la morte dei suoi abitanti, quindi fa un omicidio involontario, e chi uccide volontariamente un'altra persona. Grazie alle sue leggi, per la prima volta, si fermano le faide, occhio per occhio, dente per dente. Se uccido una persona, probabilmente i suoi familiari tenteranno di uccidermi, di vendicarsi. Dracone è il primo autore di un codice penale draconiano è sinonimo di rigido. Norma draconiana è una norma molto rigida, molto severa.